A San Pietroburgo, il programma di martedì Nella giornata di ieri, a San Pietroburgo, l'uscita di Paolo Lorenzi, fermato dal bosniaco Zumur. Quest'oggi, sono solo quattro le partite di singolare in programma, tutte sul campo centrale. Ricardas Berankis sfrutta il ranking protetto e si presenta nel tabellone principale per sfidare il qualificato Masur. Tre sconfitte consecutive per Berankis, ora la prova con il più giovane tedesco, reduce da due successi in sede di qualificazione, con Gabasvili e Vattutin. A seguire, Ernest Sgulbis. 62-61 a per guadagnarsi il Main drive, Gulbis duella con Broadi, bravo a reprimere al bot al prolungamento del terzo. Nel pomeriggio, John Patrick Smith, 76-62 a Elgin, incrocia Jutzni. Due precedenti favorevoli a Russo, a un passo dall'impresa Flushin a Flushing Meadows 5-7 a fasi alterne. Una sola testa di serie in campo, Victor Troiki. Fermato da Dolgopolova a New York, deve fare attenzione a Kuznetsov. Senza dubbio l'incontro più interessante della giornata odierna, attenzione a possibili sorprese. Court starts at 1.00pm. 1 sprd, pr, Ricardas Berankis vs, q, Daniel Masur. 1 strd Q, Ernest Sgulbis vs, Q, Liam Broadi. Not before 4 e 30 p.m. 1 STRD, Q, John Patrick Smith vs Michael Hutzny. Not before 6 e 30 p.m. 1 Str di Andrej Kuznetsov vs, 7, Victor Troiki.